Ciao! Allora, in questo momento ci troviamo all'interno del giardino nell'entrata di un castello Il castello è questo Non so se si vede okay. E allora, l'ingresso ci è costato 26 pound per tutti e due Quindi 13 persone Esatto, siamo in bassa stagione perché normalmente è 14 e 30. Allora, visiteremo c'è il museo dei treni, delle locomotive che sono antiche, eh, poi si può visitare il, il piano terra eh, del castello che ci sono tutti i mobili, è arredato, è un castello perfettamente tenuto eh, poi ci sono anche i giardini, c'è un'aria giochi per i bambini eventualmente ma noi bambini non li abbiamo quindi possiamo giocare noi andiamo a vedere assieme andiamo dai. Allora abbiamo fatto... come si dice? per entrare tipo sentiero. Il percorso. Stiamo un seguendo percorso, il percorso. Sì, curve, curve. E già ci è apparso il castello. Sì, da un lato il castello, dall'altro c'è tutta la distesa, praticamente ci sono le mucche. E eh, si vede in lontananza il mare. Non sto parlando adesso. Stiamo entrando. Stiamo entrando dentro il castello. No, non lo schieto. Non è che era un piccidino Siamo usciti adesso. Siamo stancucci. Sì, il giro è durato all'incirca due ore, diciamo che il castello non è male da vedere, però vabbè, prima tu, cosa hai da dire? <ride> allora, a me è piaciuto quello che ho visto, perché comunque ricopre tante epoche, il castello vada più o meno dal 1400 fino ai giorni nostri quindi comunque come storia fino all'ottocento primi del novecento ehm, non è tutto visibile però quella parte visibile a me è piaciuta perché hanno mantenuto ancora i mobili delle varie epoche delle varie famiglie che l'hanno abitato ovviamente ci sono anche dei quadri e gli affreschi ehm, Lungo il percorso ci sono delle guide a cui chiedere qualche cosa ma non sanno molto <ride> Perché sono dei volontari della National Trust Perché? Ce l'hanno spiegato Perché praticamente nel, negli anni 40, 1949, fino agli anni 40 qua c'è stato un grosso problema con la tassazione Quindi e gli ultimi proprietario. eredi di questo castello praticamente non, non riuscivano più a mantenerlo e l'hanno donata alla National Trust per non perderlo quindi adesso la National Trust è più di mezzo secolo che si fa i soldi con le visite sì, il biglietto è 13 sterline a persona Potrebbero sembrare pochi ma per me sono troppi, per, per il semplice fatto che non, non fanno vedere tutti i piani, fanno vedere solo il piano terra e il primo piano. Molti, secondo me molti mobili, molti oggetti sono presi da altri posti, non hanno niente a che vedere con, con il castello. Sicuramente ci sono state delle stanze meravigliose da vedere, tipo la camera da letto del re o i vari saloni dove si riunivano le nobili per prendere il tè. Però per esempio la... cosa cucina? La cucina vittoriana era una riproduzione, in realtà non era sì. tutto originale, erano pochissimi pezzi originali. Addirittura i... I ma i tegami che hanno fatto vedere erano nuovi erano di rame ma erano riproduzione erano nuovi fiammanti mai mai usati eh, cos'altro oggetti riprodotti eh, non fanno vedere tutto ho già detto non fanno vedere tutto. tutti i piani quindi secondo me il prezzo è, è troppo Sarebbe magari bastato ridurre il prezzo o magari aggiungere qualche, qualche cosa perché è tutta una cozzaia di cose Ma da magari fare. Magari come avevi detto tu creare dei pacchetti perché comunque ci sono anche dei coffee shop, del, un ristorantino pure all'interno. Invece di fare la cosa aggiunta avrebbero potuto fare nel pacchetto dire ok se ti fermi a pranzo paghi un tot e puoi usufruire anche di questo spazio sì anche il museo delle locomotive, delle locomotive eh, sono, abbiamo trovato diverse locomotive eh, provenienti da diverse epoche eh, per usi differenti eh, uso... c'era quella per diciamo, i vigili, quelli che per noi sono i vigili del fuoco quelle eh, a uso trasporto, sì. quelle erano che... miste. sì, misti. Eh, quelle che... alle quali si dovevano attaccare i cavalli, quelli a motore, quelli insomma erano varie eh, c'erano vari. anche delle carrozze che non so se erano rip non credo, riproduzioni sì, ma per che dire... simulavano proprio il salottino come erano combinate le carrozze prima eh, non mi è piaciuto sostanzialmente questo che erano una serie di o riproduzioni o per dire mettiamo sta, questa cosa lì tanto per far vedere qualcosa per giustificare il prezzo che a me non è piaciuto no, a me Nonost onestamente è piaciuto nonostante tutto il castello è una meraviglia dall'esterno è... la veduta perché da sul mare anche questo castello però è molto alto è su una vallata sì. quindi si vede il mare in lontananza c'è la tenuta ancora tengono gli, anim sì, sì, gli animali qua c'è il parco eh, niente se ci venite portatevi le candele no no portatevi <ride> il pranzo a sacco perché c'è un motivo perché ho detto le candele perché ti sei lamentato pure dell'illuminazione <ride> vabbè a parte quello lì, no? no in realtà allora loro dicono che si possono fare video e fotografie senza flash però non so se è perché hanno voluto riprodurre proprio l'atmosfera con la luce bassa, Però eh, ci sono delle stanze che non è facile né riprendere né e fare fotografie fare foto. perché sono molto scure sì, Peraltro hanno messo delle lampade proprio davanti a dei quadri importanti Quindi volendo fare la foto viene il pallino della luce Non vengono delle belle fotografie ecco Comunque, dicevo io, se volete venire, portatevi il pranzo, la cena a sacco, comunque qualcosa da bere. Perché qua sì, trovate da bere, da mangiare, ma... Ai ai! Costa, costa! Costa! Vabbè, proseguiamo... Il giro. Alla prossima! Ciao! ora di pranzo ci siamo fermati qua ci siamo portati ci siamo portati un po' di roba e ora cucineremo montiamo il tavolinetto come prima cosa montiamo monta lei io non faccio niente al montaggio mobile Stiamo aspettando la pasta. È di cena Ho messo la pasta a cuocere Mangiamo pasta e pomodoro con parmigiano oh yeah. Reggiano. Oh yeah. Nel frattempo ci godiamo il sole, il mare, la natura. E io sfido chi ci guarda a fare quello che facciamo noi, che ci guardiamo questi posti bellissimi e nonostante tutto cuciniamo e mangiamo come se fossimo a casa mei, gli altri se ne vanno negli alberghi pagano un sacco di ristoranti. soldi ristoranti eh. e poi fuori casa è difficile trovare un ristorante giusto quando no, si No, un paese, non è questo, è che esci da un posto chiuso per andarti a chiudere in un altro posto che è l'albergo. quanto vale stare a casa? Questo è l'equivalente di un ristorantino sul mare.